L'aspetto che vorrei mettere in luce anzitutto eh, riguarda il fatto che tra giovani cosiddetti di seconda generazione, che sarebbe meglio chiamare giovani italiani figli di migranti, eh, ragazzi e ragazze non ci sono tutte queste differenze in rapporto ai giovani autoctoni ci sono differenze per esempio per quanto riguarda la qualità brillante degli studi delle ragazze in rapporto a quelle dei ragazzi non ci sono differenze per esempio rispetto al fatto che chi vive giovane autoctono o giovane italiano figlio di immigrati nel Mezzogiorno d'Italia ha maggi un maggiore svantaggio. Ma quello che vorrei soprattutto mettere in luce nell'incontro di oggi è che nonostante questa situazione che comunque sotto profilo scolastico, per esempio, vede eh, maggiormente svantaggiati i figli e le figlie della migrazione, c'è una loro capacità di tenere insieme passato, presente e futuro assolutamente eh, importante in rapporto soprattutto ai loro coetanei autoctoni vuol dire che questi giovani crescono con un'idea di indipendenza che si associa a quella di autonomia non come per i nostri giovani diciamo eh, autoctoni per i quali si può essere autonomi senza essere indipendenti quindi il desiderio di queste ragazze e di questi ragazzi è al più presto di eh, diventare grandi diventando indipendenti dipendenti sotto profilo economico. Questo è un aspetto che vorrei molto sottolineare e poi anche eh, diciamo, rompere il luogo comune secondo il quale sarebbero i genitori a volere dei percorsi scolastici più brevi per i loro figli e le loro figlie. Non è così. La maggioranza dei genitori vorrebbe che i ragazzi e le ragazze studiassero più a lungo. Se non lo fanno è perché sono, come si dice, disconfermati dall'istituzione scolastica e l'istituzione scolastica di fatto fa di tutto per non riconoscere le loro capacità e competenze competenza